ovviamente non sta certo a me difenderla ma eh, penso che l'assessore abbia eh, voluto spiegare eh, il perché quei bilanci ancora non siano stati chiusi semplicemente questo perché altrimenti chi legge potrebbe pensare o chi ci ascolta dire ma come mai ancora non avete chiuso un bilancio, cosa, eh, cosa avete fatto fino ad oggi quindi l'assessore secondo me, secondo noi ha semplicemente rimarcato eh, le motivazioni che stanno portando alla chiusura dei bilanci che avverrà ovviamente a breve. Eh, detto questo eh, riporto appunto il voto di astensione del gruppo del Movimento 5 Stelle su questo ordine del giorno perché appunto eh, condividiamo comunque lo spirito eh, di fondo costruttivo dell'atto, eh, condividiamo le linee guide eh, appunto eh, sottolineate, ma dato che già eh, tanto l'assessore e anche la commissione che presiedo sta lavorando su questo tema, eh, appunto è un lavoro che già è eh, in essere e che stiamo portando avanti in maniera, devo dire, piuttosto intensa e determinata. Poi sul tema più generale eh, di questa delibera interverrò in uh, dichiarazione di voto finale. Grazie, Presidente. Perfetto. Grazie Presidente. E, chiaro che ovviamente noi ci troviamo eh, oggi a votare una delibera più di natura eh, bilancistica, ovviamente, anzi veramente di natura bilancistica, ma chiaramente anche, eh, giustamente posso comprenderlo, il dibattito è più sul futuro di Nuova Metropolitana e sul futuro più, soprattutto delle infrastrutture eh, in questa città. Su, da questo punto di vista vorrei eh, rassicurare chi ci ascolta e gli altri eh, consiglieri. L'obiettivo è quello di portare avanti le competenze che ci sono all'interno di Nuova Metropolitana Roma metropolitane e valorizzarle. Su questo appunto il, sia l'assessore Colombanna che l'assessore Meleo stanno lavorando ad un piano di riorganizzazione delle partecipate ma ovviamente mantenendo le competenze che ci sono perché questo è il nostro punto fondamentale. Noi vogliamo continuare a realizzare infrastrutture in questa città. Questa città ne ha tremendamente bisogno, prendiamo i mezzi pubblici tutti i giorni e sappiamo che mancano le infrastrutture e lo stiamo facendo proprio recuperando intanto i progetti in essere che erano fermi come quello del corridoio della mobilità Laurentino e quello del corridoio della mobilità Laurentino il della mobilità Tordecenci che siamo riusciti a sbloccare grazie anche a, voglio ringraziarlo pubblicamente all'immenso lavoro che sta facendo l'amministratore unico di una metropolitana, l'ingegner Cialdini, che poi, come ha ricordato qualcuno prima di me tra l'altro, svolge questo compito difficilissimo a titolo completamente gratuito. Quindi, eh, mi sento di U, che tra l'altro probabilmente audiremo in commissione eh, questo venerdì. Eh, quindi chiaramente stiamo lavorando sulla metro C, siamo consapevoli del fatto che eh, ovviamente fermarsi al Colosseo eh, sarebbe avere una metropolitana monca e quindi bisogna fare di tutto per proseguire, per servire altri quartieri. Siamo consapevoli della strategicità, importantissima del prolungamento della metro B, Rebibbia, Casal Monastero anche su questo argomento voglio rassicurare chi ci ascolta, chi abita in quel quadrante, siamo al lavoro eh, l'assessore è al lavoro, l'amministratore unico di Nuova Metropolitana è al lavoro per garantire quest'opera fondamentale nonostante pesi sulle spalle di Roma Capitale e di noi consiglieri un contratto ed un bando che fu fatto non ricordo bene se nel 2009 o nel 2010 ma comunque gli anni erano quelli in maniera oserei dire leggera per non dire di peggio perché se io metto a bando delle aree per realizzare una metropolitana delle aree che debbono essere valorizzate realizzando appunto delle cubature e poi su quelle aree poi si scopre più avanti che non si possono realizzare quelle cubature c'è stata, mi lasci dire Presidente, quantomeno un pochino di leggerezza se non, non qualcos'altro e così poi quando nel 2012 si va a firmare un contratto con l'impresa giudicataria chiaramente oggi questo contratto che per Anni non è stato più toccato né dall'amministrazione che lo firmò nel 2012 né dall'amministrazione precedente e noi invece stiamo facendo carico di questo eh, problema complesso sia dal punto di vista giuridico che pratico perché se io faccio un contratto in cui dico al vincitore che gli darò delle aree su cui edificare e poi queste aree si scopre che non sono più edificabili, chiaro che si crea un problema eh, enorme. Gestire. Ma lo stiamo gestendo e lo vogliamo fare perché siamo convinti che serva il prolungamento della linea B perché il prolungamento fino a casa al monastero consentirà ai cittadini di raggiungere la metropolitana senza entrare nel gra. Quindi appunto ho citato solamente alcune opere, anche le affronteremo nelle sedute di commissione nelle prossime settimane, come ovviamente il rilancio anche del ferro leggero di superficie e della rete tranviaria. Anche su questo vogliamo lavorare e sicuramente anche le competenze che oggi ci sono in Roma metropolitana ci saranno molto utili a tale scopo. Quindi ecco, spero di aver eh, fatto un minimo di, di panoramica su quello che è il futuro di questa città, sia per quanto riguarda l'azienda che per quanto riguarda le infrastrutture e eh, ovviamente consegno anche il voto favorevole del gruppo Capilone del Movimento 5 Stelle. Grazie Presidente. A lei,